Praticare lo studio della materia percepibile e raccontarla sul nostro corpo. Da questa parte, troppo piccolo per capire, troppo grande per vivere leggero. Criticatemi, vittime e assassini, quando mi concedo il pass per commentare una guerra confezionata. E tu, come sei buono, mio guru. Mi nascondi le cose per il mio bene. Sentenza. Per fame, perché malati, perché bambini, poveri di denaro e riconoscimento. Per le catene, perché picchiati, perché donne, senza appigli e ascolto. Per lavoro. Perché c'è una fine del mese, perché è straniero in patria? Solo tra tanti e senza ragione. Non esiste libertà indifesa, schiavitù silenziosa. Condanno lo Stato per omissione di soccorso. Condanno questo stato di cose. Condanno lo stato di coscienza. Condanno me stesso per abbandono di Stato. uscirò con te, una stanza, parecchie porte, voglio uscire ma è così difficile, provo e riprovo ad aprire porte così tante volte chiuse che sembra inutile, usare la memoria per tenerne il conto, cerco un metodo da incastrare nella mia strategia di vita, una porta si apre e mi illudo di averlo trovato e stavolta non mi va. Non mi va, stavolta non mi va. Imbarazzo delle profezie. Mi viene difficile immaginare una voce dire questa poesia mi appartiene. Rubare un'emozione. Facile pensare ad un mago. Fa sparire le cose ai nostri occhi ma non muoiono. Sono altrove del nostro credo. C'è un partito su cui tutto tace e che tutto muove. Il polo delle mani. Non ricordo il giorno delle iscrizioni, ma a milioni le emozioni tesserate. Dallo stesso cuore una sarà arruolata e una... Sarà imbavagliata. A peppino impastato. Contaminami. Voglio ammalarmi della tua sete mai quietata. Sei il mio virus. Ogni volta sono brividi e lacrime. Infettami. Voglio affogare questa pelle delle acque rosso-sangue che crepano le vene. La tua febbre le ha scongelate. Baciami con la bocca della tua verità, moltiplicati. Voglio spazzare, voglio cogliere l'ultima crepa capace di far polvere delle mille dighe messe come antidoto alla tua sete desettica di fratellanza universale. Love boat, love boat, love boat, love boat. Non sono innamorato di te. Amo l'immagine proiettata dalle eruzioni di un emozionante vulcano. Dove finisce un amore? Dove inizia una paura? Vittime dell'illusione, non di quello che vediamo e tocchiamo. Quello reale, tanto quanto ciò che lo ha generato. Love what? Allora, eccolo. Love boat. saluta, saluta! Guarda che che che paesaggio turistico! Che tre sessanta! Sei la sola a meritare un titolo. Piango per il tuo dolore, la nostra impotenza, la sua debolezza. Debolezza di un bastardo. Sei solo nutriti delle sue ulla soffocate e picchi, picchi, fino a che non chiedi pietà. E non ti basta. La pietà deve sapere di sangue. Uomo piccolo, ridicolo, re di quattro mura. Di una casa o di un luogo creato da una mente che nulla ha di grande. Tu, dolce, dolce schiava di quelle paure che ti fanno inaneguata, che ti fanno sentire sbagliata. Fottuto senso di colpa, colpa mia, signora società, madama istituzione. Mi vesto di valori firmati, ma non del tuo chiedere aiuto clandestino. Ipocrita e vigliacco, io sono ipocrita. E via Traffico Le cose non te le devono dire Le devi sentire O credi ancora nei regali Le parole non le devi sentire Le devi cercare O credi ancora alla legge della domanda offerta La verità non la devi cercare La devi capire O credi ancora all'isola del tesoro la mattina non ti deve alzare. Lei ti deve ascoltare. O non credi di essere. E via di nuovo. Lo stato vero delle cose mi fa sentire piccolo. Devo assumerlo a minime dosi. Non riesco a sostenere perdite maggiori a un punto di riferimento un punto alla volta per non farmi travolgere dalle rapide del fiume nuovo. Tratti di debole corrente ricerco per assorbire i sussulti passati e accogliere quelli a venire. E non avanzare mai diritto e mai fuori strada, se non fosse per la fine della corsa. Domani mi devo svegliare presto. A guardarsi indietro, non si finisce più. La fonte di tutto era un anonimo signore, magari fissato ad impersonare una signora. La scoperta era un mistero, compreso da pochi, dettato da uno, deriso da molti. Non hai proprio niente da fare, ma vai a lavorare. Io ombra. Da se si raddrizza quando l'esecuzione è a conoscenza delle finalità del piano. Tutto ciò è un sogno nel sogno, assordante attesa di un volo che deve atterrare, ma io non aspetto nessuno. Poi atterra, mi convinco che una ragione c'è, ma all'uscita passeggeri, tutti si ritrovano e io sono lì, a dare informazioni. Come funziona? Tutto è nuovo se non conosci chi lo ha generato, tutto è dogma se non conosci gli uomini, tutto è creazione se non conosci i pezzi rubati, tutto è ladro se non conosci chi lo ha prestato, tutto è profano se non conosci la vera famiglia, tutto è terrore se non conosci l'amore. Se divorziamo tua madre è ancora mia suocera. Come funziona? Vascelli Questa è bella Già il titolo Vascelli C'è momento propizio Opportunità per tutti su cui imbarcarsi Lasso di tempo di lotta alla pari Dove se non conosci gli strumenti a disposizione A disposizione ti lasci guidare dai mandanti dei tuoi vizi quotidiani. Immagina il giorno adorato, delle elezioni. Tutto è sospeso, tutto può accadere, ma troppe forze dissipate per poter scogliare la grande illusione. Ordine dal caos, dicono i divini maestri. La crisi c'è amica, vorrebbe chiamare in causa la nostra vita, risvegliarla della, della, dalla vera paralisi. Con i suoi schiaffi, nel momento propizio i furbi sudano, come mai prima, perché sanno delle barriere abbassate, della facilità di accesso. Tutto può finalmente diventare così logicamente naturale. È un limbo speciale. Dio non è assente, Dio siamo noi stessi, hai i pieni poteri. Cosa fai? Maledici il panico che affidi al guru di moda e cedi alle lusinghe lusing di vita cementificata. Pavimenti su terra. Alleluia! Adesso sì, puoi bypassare quei luoghi dove prima della crisi bastava semplicemente camminare. E la nave piange. I suoi posti vuoti. Sarò scatenato, illusione domani, quotidiana spinta nel burrone della credenza, che c'è sempre tempo per me. Mi infilo, voglio conoscerti di nuovo, sapere cos'altro sei, non è un ripartire da zero, non una seconda opportunità, lo faccio per altri, i mai conosciuti che sappiamo esserci, che sempre spegniamo meritano di conoscerci e farsi conoscere da chi le appieda voglio parlare con quella che non sei accogli l'attimo vieni non temere non ti conosco, figurati nessuno conosco non sei meno né più con te tempo non conta Sono confuso. Una vita è il potere di cambiare le cose. Niente per sempre, nemmeno il presente. Il massimo non mi appartiene, ma una, una linea morta non mi possiede. Cammino su fili contorti, perché non sono soli. Chi non lo è, lo sarà. Chi lo è, non lo è stato. Un filo è stato detto contorto dal concilio dei fili diritti. Decretato lo stop. Tutto è sempre maledettamente come prima. Un giorno... Un giorno si sbiadirà. Toccherà la seconda mano di Bianco. Detta seconda. Che confusione. Chili del tempo che intercorre è successo e tu ancora non lo sai, qualcosa che cambierà la tua vita, ma i miei silenzi non sono più preoccupanti dei tuoi. Non ricordo il titolo, dobbiamo intervenire, non la possono scampare, quel che hanno fatto deve essere punito. Non additare la nostra mossa. È una fanciulla patriota senza malizie, senza colpe e con madre snaturata. Tocca alla figlia riparare i peccati dei padri malvagi. Non è più l'ora per la pietà. Nella giustizia sono arruolata. Vi proteggo io dai vostri padroni in quanto figlia delle loro azioni. Senza malizie, senza colpe, tutto mi è concesso nell'esercito della giustizia. Sono la reazione, io non c'entro. Sono qui per riparare. L'azione del male mi ha innescata. Volgetela il dito. Consigli per sognare. Che vita senza sogni. Devo averne uno. Che dico, minimo uno. Tutti i miei amici, almeno uno per l'estate uno per l'inverno. Sei scemo. Passare il tuo tempo senza sognare. È uno spreco. Minuti inquinati, starsene lì a pensare. Fuori una fiera piena di luci, ti aspettano lì solo per te. Sono i tuoi sogni, mica vorrei deluderli. Sostieni anche tu i sogni per una vita migliore. E smetti di andare a piedi, dai. Sale con noi, dai! Tra terra e cielo, le zolle vere da calpestare si trovano lassù, oltre le stelle. Per realizzare le impronte devo uscire dal cinema l'ipocrisia, attraversare l'abisso tra terra e cielo, battere, battere, battere fino a livello zero e riportare la mia vita privilegiata in mezzo a uomini e donne. Non vi curate. Come posso osservare un mondo incurante? Come posso osservare me stesso senza avere paura? Mi scuoterei se morisse l'una. Ma che bello, ma che bello. Guarda la collina, guarda. cavalcata dal cielo dal cielo let's go let's go ciao acronimo di campionato internazionale di anime ad ostacoli la fortuna sta nelle gambe, motori dell'anima. Voglio anticipare il dovere applicare la legge. Questo passo deve risultare inutile. La legge della mia vita non la voglio leggere su tomi ufficiali, sacre scritture nate dopo di me, umanità, ma il cui sguardo mi impone timore, soggezione, alleanza. E il tutto sfocia in un continuo tintinnio di articoli. Vita in attesa di una legge che mi dica dove andare per credere di guadagnare, sviluppare, crescere evolvere per il minore dei mali poi sarò congruo e degno rappresentante poi amici, vero? un mio amico diceva... diceva... non so bene cosa dicesse so solo che se lo sento parlare vorrei tanto essere suo amico sotto la crisi A complice quando lentamente uccido il sangue delle domande quando con la mia vita permetto la prigione delle prossime domande quando innocuo il mi lascia passare all'arroganza delle risposte al silenzio di un burrone infinito Complice. Mercato del pensiero Cosa vale un mio pensiero stimolato da paure se mi indigno solo quando sento puzza di verità? Nelle mani di Dio un Dio dalle mani in tasca Bambino sei il mio passato, vecchio il mio futuro, serve una famiglia per fissare la vita in un eterno presente e non pensare a figli e madri che si cercano. Si fa, ciò però per saltare lezioni. Lavoro per guadagnare, studio per passare, vado lì, c'è tanta gente, corteggio per scopare, per vivere non serve granché, si vendono ad ogni angolo le vite addormentate.